fa vi ho messo nella home un video in cui vi domandavo se avevate curiosità o domande da pormi e quindi stasera rispondo alle vostre domande che mi sono scritta qua sulla mia inseparabile moleskin e, ehm, e niente, quindi vi, vi faccio anche un piccolo aggiornamentino del mio percorso. Per chi non mi conoscesse, io sono Ale e vi do il benvenuto sul mio canale. A dicembre stavo letteralmente cadendo a pezzi, sia mentalmente che fisicamente, e eh, ho intrapreso un nuovo percorso di benessere e amore verso me stessa. E quindi da gennaio, senza desistere, sono partita e mi sono imbarcata in questa nuova avventura che mi sta dando davvero dei frutti meravigliosi e così ho deciso di condividere questa mia esperienza vado a rispondere alle vostre domande Laura mi scrive sei seguita da un dietologo o nutrizionista o segui il tuo buon senso? attualmente non sono seguita da nessuno specialista ma per il semplice fatto che un piano alimentare già ce l'ho perché lo sono stato in passato quindi l'ho semplicemente rispolverato um, tu lo saprai bene um, io consiglio a persone come me in uh, sovrappeso o uh, con problemi seri di obesità di rivolgersi a un dottore, quindi a un dietologo. Questo perché il dietologo ti fa ti visita innanzitutto e uh, ti fa fare una serie di esami per capire da dove arriva questo aumento di peso, questa obesità. Se è un, un problema fisico, quindi una malfunzione tiroidea, piuttosto che una disfunzione, piuttosto che un'intolleranza con gli esami che vai a fare, ovviamente lui lo sa e, e di conseguenza interviene. Nel mio caso eh, io ho fatto esami del sangue, ho guardato la tiroide, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera siamo arrivati alla conclusione che io in realtà non avevo di fisico, non avevo niente, ero solo una cazzona panata perché mangiavo come un bove, bevevo come non so cosa e non mi muovevo. Quindi la prima cosa che mi è stata imposta è stata quella di fare esercizio fisico, dopodiché mi è stato fatto un piano alimentare basato su di me. È ovvio che... Eh, con la salute non si scherza, quindi il mio consiglio è non, seguitevi, non improvvisatevi dietologi, non seguite le diete trovate sui giornali che intanto non servono a una, a una mazza di niente, perché una dieta deve essere fatta su misura per voi, per cui fatevi vedere da un dottore o da un nutrizionista che vi farà fare degli esami per vedere da dove origina eh, il vostro problema. Questo è il motivo per cui alle persone che mi chiedono che dieta stai seguendo, che dieta stai facendo, mi passi la tua dieta, no, io la mia dieta non ve la passo, posso, ho detto che farò un video su, su un what I eat in a day, cioè cosa mangio in un giorno, piuttosto che ehm, sull'alimentazione, però la mia, dieta, la mia dieta è stata fatta e pensata per il mio fisico e quindi non la smollo. Voi fatevi vedere, ecco, questo è il senso della cosa, però attualmente appunto non sono seguita ma per il semplice fatto che già ce l'avevo il piano alimentare giusto per me. Qual è la situazione... <coughs> o momento in cui ti senti un po' un più debole e come lo affronti allora ti dirò cara Laura che io in questo momento debole non mi sento affatto sono tre mesi che vado come un treno e eh, non mi fermo perché ho talmente tanti benefici sto raccogliendo talmente tanti frutti che non mi sento di scivolare nelle mie vecchie abitudini eh, non voglio peccare di presunzione o essere arrogante assolutamente però mi sento davvero più serena mi sento più Elastica mi sento più bella, ehm, più luminosa, non so spiegarmi. Quindi queste cose che sto facendo mi fanno stare bene e non le mollo. E di conseguenza non ho debolezze. Se tu hai una debolezza e quindi incappi nelle tue vecchie abitudini è solo perché o non sei convinta al 100% di quello che stai facendo o ti è stato imposto di farlo o semplicemente non è il momento giusto per intervenire. Eh, io ero arrivata al momento in cui dovevo intervenire, l'ho desiderato fortissimamente e quindi non ho attualmente debolezze. Se poi per debolezza intendi il pasticciare, la cioè quella volta che pasticcio, che okay, sì, mi capita, mi capita che ho un pranzo pasticcio, però poi dopo ritorno in quello che è la mia solita alimentazione o la mia solita routine. Però ti devo dire la verità che... Attualmente sto talmente bene, sono talmente felice che non, non mi viene neanche da pensare di tornare a uh, procrastinare come facevo prima. Quale cosa ti rende più forte a cui non rinunciasti più? Allora, ti dico la verità, tutte le cose che sto facendo mi stanno aiutando e quindi non le mollo più. Le cose che prima non facevo e che adesso sto facendo, intendo, quindi tutti quei passaggi di... Dedicarsi a me stessa, di, come per dire, a svegliarmi alle 6 del mattino e mh, assaporare quel momento di silenzio in casa dove tutti dormono e tu hai la casa a tua disposizione. Sei sola con te stessa, vedi l'alba, magari mi faccio appunto l'esercizio di saluto al sole, eccetera, mi fa stare talmente bene che. Alla fine non lo mollo più, è un'abitudine che ho acquisito. E lo stesso tutte le altre cose, la skin care, il fitness, eh, quel poco che faccio perché non è che ne faccio che... Okay. Lo strumento in assoluto che mi sta aiutando tantissimo è la mia Skin. perché come ti ho fatto vedere nel video la pianificazione, per me che sono in costante, iscrivermi tutte le cose da fare mi aiuta a tenere il passo. Eh, come ti ho detto nel video, sono come un bambino che deve imparare. E come, come tale ho bisogno di ripetere la stessa cosa tutti i giorni, no? E quindi a me aiuta tanto, anche se poi in realtà sono dei, è una to-do list stupida come che ne so, piegare i panni, mettersi la crema in faccia, eh, il guascia, eh, lavare i denti, eccetera. Lo so che i denti si lavano tre volte al giorno, non è che sono pirla, cioè. <ride> Però, ehm, non so, mi, mi fa piacere scriverlo, mi fa piacere tirare sulla riga, non so come dirti. Arrivo a un certo punto della mia giornata, a volte che sono a metà pomeriggio e mi rendo conto di aver fatto tutto quello che dovevo fare. E questo significa che se dedichiamo 5 minuti a ogni cosa, possiamo fare davvero tantissimo per noi stessi. E KPK mi scrive, c'è stato un momento preciso in cui hai sentito che il cambiamento era possibile, in cui ti sentivi abbastanza pronta per cambiare? Come ti ho detto all'inizio del video, sì, eh, è stato a dicembre, più o meno verso il 27-28 di dicembre, complice una persona che mi, mi ha preso a pesci in faccia e inconsapevolmente mi ha dato la spinta. Ho trattato un po' così, però ehm, però lo ringrazio perché comunque eh, nella sua pedata nel sedere mi ha dato quella forza per smuovermi. E il coraggio di iniziare questo percorso, e in più appunto io mi vedevo davvero ingrigita, sconfia, insomma non ero, non ero felice, punto, e secondo me quando uno arriva al momento in cui non è felice, non è appagato, non è sereno e sente che gli manca qualcosa è il momento di intervenire, per cui ti direi dicembre, dicembre sicuramente. Io credo che le difficoltà arrivino anche dal fatto che dovremmo dire addio alla versione di noi che conosciamo e che ci ha tenuto compagnia per tutta una vita. Eh, mi hai scritto nella tua riflessione che forse è riuscita ad asseminare, in realtà no, perché io penso che sia davvero così. Um, però ti dirò anche che in realtà noi siamo in continua evoluzione, per cui di fatto non è che abbandoni la persona che sei stata fino adesso semplicemente la migliori la smussi, la lavori, la fai evolvere e quindi diventa una cosa migliore io la vedo in questa maniera qua quindi sì, anch'io inizialmente ho pensato che era una persona eh, cioè che stavo salutando una persona che, in cui non mi rispecchiavo più però in realtà questa persona si era fermata e aveva bisogno di essere aiutata a saltare il muro dall'altra parte non so se mi sono stata se sono stata spiegata non dice <ride> qualcuno non so se mi sono spiegata insomma io penso che eh, in realtà eh, mh, ogni giorno è un buon giorno per essere migliori per imparare qualcosa per evolverci quindi non, non, la, non diciamo addio a ciò che siamo stati ma semplicemente lo facciamo evolvere ecco io la vedo in questa maniera Bianca mi scrive, pratichi attività fisica? Se sì, quale? Quanto tempo dedichi? Allora, pratico attività fisica e tento di praticarla ogni giorno. Uh, al mattino faccio il saluto al sole, eh, più o meno mi prendono 20-25 minuti, uh, dipende poi da come mi sono io quella mattina lì e poi io seguo un programma che si chiama Tony Up qua su YouTube e sono delle ragazze che hanno proprio studiato hanno condiviso dei video di eh, esercizi fisici perché una volta faccio pesi una volta faccio gli, le gambe insomma tento di fare un po' una volta uno, una volta una cioè una volta la parte superiore una volta la parte inferiore Uh, ti dirò però che questo non lo faccio tutti i giorni anche se vorrei perché a volte magari mi perdo un po' via, ecco, um, però lo stretching quindi il saluto al sole lo faccio sempre e alla sera prima di andare a letto faccio stretching con Elettra, uh, più che altro è più un momento per stare con lei, a lei fa bene perché è quello sport che fa, ha bisogno di allungarsi e a me fa bene perché comunque mi toglie la tensione della giornata quindi sono quei 3-4 esercizi che faccio alla sera mi avevi chiesto su Instagram se avevo in mente di fare un programma di rassodamento stavo facendo un programma di rassodamento ehm, in realtà no, nel senso che come ti ho risposto allora eh, io sempre sto perdendo peso molto lentamente, il problema della pelle flaccida che la tipo sacca, eh, ce l'hanno quelle persone che perdono peso molto velocemente, perdono tanti chili in poco tempo e io invece ho deciso di prendermi tutto il tempo necessario per perderlo con lentezza, che poi in realtà era lo stesso suggerimento che mi aveva dato il dietologo, nel senso che mi aveva detto ok, dato che non hai un problema di salute del tipo che non è che devi, stai morendo e muori domani, e ti consiglio di andare lentamente più lentamente li perdi più lentamente o anche no li riacquisti e in effetti è stato così perché poi comunque a me sono serviti anni per ritornare, cioè per prendere peso eh, anni in cui mi sono trascurata quindi diciamo che al momento questo problema non ce l'ho poi ti dirò, eh, ovviamente, seguendo, seguendo degli esercizi fisici eh, mirati a fare le braccia piuttosto che la pancia o, o le gambe. Cioè, spero bene qualche risultato di averlo. <ride> in futura, futuro, intenzione di aggiungere qualcosa di nuovo? Ecco, sai che ti dirò che questa domanda io in realtà non ho capito a cosa ti riferissi. Se intendi qualcosa di nuovo nel fitness... O qualcosa di nuovo nell'alimentazione, o nel programma che sto facendo, non ho capito. Eh, ti posso dire che attualmente ogni mese aggiungo qualcosa di nuovo, perché ogni, ogni mese sfido me stessa, eh, facendo qualcosa in più. Eh, però non ho ben capito che cosa volessi dire, ecco. Io penso che... Non voglio estremizzare, so benissimo che non diventerò mai, non so, adesso non mi viene in mente nessuno di tonico super figo. Eh, cioè, ho il mio corpo, sono sempre stata così, eh, non mi sono mai allenata, non voglio estremizzare la cosa. Ecco, mettiamola in questo modo, però neanche voglio cadere a pezzi, eh, mettiamola così. Però, ecco, non so, magari scrivimi qua sotto che cosa volevi dirmi con aggiungere qualcosa di nuovo, perché per il momento io sto lavorando sul fronte dell'alimentazione, sul fronte del movimento, sul fronte della skincare, sul fronte dell'ordine dell'organizzazione di casa, perché mi sono resa conto mh, di avere proprio bisogno di ordine intorno a me e di staccarmi da alcune cose e di cambiare il mio stile di vita completamente, proprio a 300 60 gradi um, e quindi sto lavorando anche su quella che è la consapevolezza per cui diciamo che tanta carne al fuoco già c'è, poi un, un futuro non te lo so dire, per il momento io lavoro qui e adesso quindi sono concentrata su questo momento specifico, non penso a cosa sarà in futuro l'ultima domanda è di Paolo a cui mando un saluto, ciao Paletto uh, il tuo hobby e passione hai mai pensato che potesse diventare un tuo lavoro? Allora ti dirò, in realtà uh, c'è stato un momento in cui ho, ho pensato di farlo diventare un lavoro però abbinato a un'altra cosa, non, non solo con la creazione dei miei oggetti, però ti dirò che attualmente uh, ci ho un po' ripensato, nel senso che uh, io faccio e cuccio a mano per puro diletto, e quindi è una passione e ho paura che se dovesse diventare un lavoro mi annoierebbe. E allora meglio che rimanga una passione, che <ride> mi diverte di più e da cui tra... traggo gioia. Ragazzi, spero di essere stata esaustiva con le risposte, con le risposte. se c'è qualcosa fatemelo sapere qui sotto, io vi mando un bacione e vi auguro una buona serata. Ciao!